Ciao, oggi realizziamo questa simpatica fascia con un topolino fatto a maglia, progetto realizzato in collaborazione per l'angolo creativo. Se volete realizzarlo con me, vi occorrerà dell'imbottitura, un gomitolo di lana grigia come questa o del colore che preferite che sia lavorabile con i ferri del 2,5. I ferri del e mezzo, dritti o circolari o corti come preferite un gomitolo di lana bianca o panna lavorabile con i fari dell'otto i fari dell'otto anche qui quelli che preferite per realizzare gli occhietti e il nasino del filo da ricamo un ago da lana ed infine uno di quei cerchi di tulle che vengono usati eh, per contenere i confetti nelle bomboniere eh, non, è non è obbligatorio, questa decorazione è facoltativa io ho realizzato questa specie di fiorellino fiocchetto dietro all'orecchio ma se non vi piace potete ometterla pronte? iniziamo a realizzare il nostro topolino con la lana grigia e i ferri del 2,5 piccola precisazione, mi vedrete lavorare con i ferri corti eh, alla continentale cioè col filo a sinistra ma voi non vi preoccupate, seguite le istruzioni e lavorate con il vostro metodo e uscirà il topolino iniziamo a montare 9 maglie sul ferro del e mezzo con la lana grigia attenzione, solo per questo ferro aumenteremo lavorando la maglia due volte a dritto e a rovescio fino ad ottenere in totale 17 maglie quindi procediamo come segue la prima maglia andiamo a lavorarla semplicemente a dritto in questa maniera Dopodiché la seconda e le altre, tutte le altre maglie le lavoreremo prima dritto e poi subito a rovescio lavorandola due volte e creando appunto 8 maglie in più Alla fine del ferro vi ritroverete con 17 maglie Fate attenzione alla tensione del, all del filo perché è molto importante in questi passaggi il secondo ferro andiamo a lavorarlo tutto a rovescio, proprio per distribuire meglio gli aumenti e creare un pochino di morbidezza. Il terzo ferro andiamo a fare ancora un aumento portando le maglie da 17 a 33, lavorando però come segue la prima maglia a dritta e poi aumentiamo puntando il ferro nella maglia sottostante, lavoriamo a dritto... E infine lavoriamo a dritto la maglia che è posizionata sul ferro questo ci permetterà di non avere buchi lavorate così fino ad avere tutto il ferro, fino ad avere 33 maglie adesso abbiamo 6 ferri da lavorare a maglia rasata eh, quindi vuol dire un ferro a rovescio un ferro a dritto partiamo col quarto ferro che lavoreremo a rovescio il quinto a dritto, il sesto a rovescio, il settimo a dritto, l'ottavo a rovescio, il nono a dritto e il decimo a rovescio creando così quello che è il corpo del nostro topolino la parte che sto indicando è il sederino quindi abbiamo sviluppato l'aumento per creare il corpo e adesso andiamo a realizzarlo Procediamo ora a distribuire le diminuzioni che dovranno avvenire con regolarità 4 maglie per ogni ferro dispari lavorato a dritto e eh, procediamo come segue fino a rimanere a, a, con 9 maglie. Quindi le prime due maglie le lavoriamo insieme a dritto, in questo caso lavoriamo 8 maglie a dritto. Lavoriamo ancora due maglie a dritto insieme per creare la seconda diminuzione. Adesso lavoriamo 9 maglie a dritto. Finite le 9 maglie a dritto, lavoriamo ancora una volta 2 maglie a dritto insieme. Ed infine lavoriamo altre 8 maglie a dritto. Ci rimarranno le ultime due maglie che andremo a lavorare insieme ed sarà la nostra quarta diminuzione. Procedete con regolarità in questa maniera fino a che non arrivate a 9 maglie. Quindi fare i dispari li lavorerete a dritto diminuendo di 4 maglie per ogni volta con regolarità. Una all'inizio, un paio in mezzo e una alla fine i ferri pari li lavorerete tutti a rovescio quando arrivate a 9 maglie chiudete il lavoro e avrete ottenuto così il corpo del nostro topolino che andrà cucito e imbottito per chiuderlo andiamo a fare una piccola filza sul sederino e ricordiamoci di lasciare un piccolo pezzo di codino andiamo ora a creare l'orecchio montando sempre sul ferro del e mezzo 3 maglie con il filo grigio anche qui come abbiamo fatto all'inizio col primo ferro del, del corpo del topolino andiamo a aumentare lavorando ogni maglia due volte a dritto e a rovescio e quindi passiamo da 3 eh, maglie a 6 fate molta attenzione con la tensione del lavoro Quando avrete fatto i vostri aumenti, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto ferro, lo li lavorerete tutti a dritto in modo da formare la famosa, il famoso legaccio. Adesso procediamo ancora a diminuire. Quindi andiamo avanti in questa maniera, le prime due maglie a dritto insieme. 2 maglie a rovescio, scusatemi a dritto e due maglie a dritto insieme ancora una volta. Da 6 maglie siamo passate a 4. Giriamo il nostro ferro e andiamo ancora a fare una diminuzione, passando da 4 maglie a 2 lavorando due maglie insieme a dritto e due maglie insieme a dritto, quindi le prime due e le seconde due. Una volta che siamo rimaste con due maglie andiamo semplicemente a chiudere il lavoro sovrapponendo una maglia all'altra e eh, possiamo fissare il nostro orecchio al corpo del topolino. Da questo lato, quindi l'orecchietta dovete vederla così. Con l'ago da lana andrete poi a nascondere tutti i vari fili che rimangono in giro. Mi raccomando, fissate bene le orecchie al corpo del nostro topolino. Andiamo poi a ricamare il nasino e gli occhietti col filo da ricamo. E Per realizzare questa decorazione non fate altro che tagliare in cerchiolini eh, il tulle e piegarlo in, in quattro fino ad ottenere una sorta di petalo che poi andrete a cucire sulla testina del topolino. Per la fascia invece montate 10 maglie e lavorate a maglia rasata fino ad ottenere una lunghezza idonea per stare sulla testa della vostra bambina. Attaccate e cucite il topolino sulla fascia con dei punti saldi e voilà, avete ottenuto la vostra fascia. Spero che vi sia piaciuto questo progetto, vi mando un salutone e al prossimo! Ciao! Ooh,